Cosa ha a che fare Bruno Gröning con la vostra vita? In un primo momento direste niente, vero? Mi chiamo Linda Heusler e vorrei cordialmente invitarvi alla premiere di un film qui su YouTube. Vi presentiamo il film Il fenomeno della guarigione. In questo film si parla dell'insegnamento di Bruno Gröning, come lo potete integrare nella vostra vita e come, grazie ad esso, potete riacquistare la salute e diventare felici. Persone da tutto il mondo riferiscono come sono guarite grazie all'insegnamento di Bruno Gröning, anche se non hanno potuto conoscerlo di persona. Mi visitò tre volte e alla fine disse «Non è possibile!» è impossibile a poco a poco iniziò a riprendersi il mal di testa sparì la respirazione mirò e il sonno è ritornato e alcuni giorni prima feci delle radiografie il dottore le guardò le confrontò con le precedenti e non ci poteva credere le riguardò ancora e disse amico mio sei guarito è incredibile. Potrete vedere come è strutturato ed organizzato il Circolo degli Amici di Bruno Gröning e i vari ambiti che lo compongono. La premiere si terrà prossimamente su YouTube e siete tutti cordialmente invitati. Nell'attesa vi auguro un periodo meraviglioso, Ogni ogni bene.